Mentre aspetto che torni, qui su RIDE968, sempre in diretta il vostro Cesare Deserto con Vox Populi. Ma questa voce, miei cari amici, voglio saperlo anche in diretta, scrivendoci un WhatsApp al numero 338-700-0201. Quanti di voi ha fatto innamorare? A me, sicuramente, abbiamo qui con noi Nick Luciani. Ciao, Nick. Eccoti, buongiorno a tutti. Ciao, come state? Tutto eh, bene, eh, ma quanto è bella questa canzone, Nick? Eh, tantissimo. Credo che c'è molto, molto riscontro. le persone la stanno apprezzando molto, infatti sono molto molto contento. Allora, eh. Nick, questa è una canzone sull'amore, sulle difficoltà e incertezze. La nostalgia sì, dell'innamoramento sì. e il tempo che passa inducono a non arrendersi mai e a ritrovare la speranza. Vai, vai, vai. E sì, la serenità sì. quotidiana, Come dici un po' come hai creato questa canzone. Ma, eh, la collaborazione è nata qui, insieme a la, da Daniele Giovanni e Andrea Carlo, diciamo che l'autore anche di, di, di vari brani importanti come eh, personaggi di Mina, Celentano. E niente, è sempre sul tema d'amore: certamente un amore che è ecco, un po' in contrasto, no? E allora eh, ci sono questi, questo tipo di situazioni che, che purtroppo succedono anche sempre. E niente, è nato così, soprattutto ecco, in un periodo fermo, come il covid, che eh, l'ispirazione è venuta in quel momento. Ecco, stavamo. Un po più rinchiusi, abbiamo collaborato con quel periodo lì. Guarda, io ne parlavo anche con la regia, perché la tua folta chioma bionda, che anche, eh. nonostante gli anni, Nick, io e te ci siamo visti. Ringrazio, ringrazio la mamma, ringrazio la mamma. Sì, ci siamo mamma, visti, ci siamo visti in tanti <ride> eventi, ma tu sei sempre in forma meravigliosa, amico mio. Ah, ti ringrazio, ma ti qual ringrazio, è il segreto? Qual è il segreto? Ma il segreto, ecco, certamente sì, è... dormire soprattutto perché quello è importante, però ecco non fare uso di, di, di cose tossiche magari come fumo, sigarette, alcol, quello, quello è importante perché andare, andando avanti con l'età poi si sente, si sente la cosa se, se, ecco, se, se magari ti inquini con queste, con queste cose tossiche poi, poi eh, ti si riscontra ecco, sulla pelle, su, su, sul, sul, sul fisico. Io ecco diciamo non faccio uso di questa roba, perciò Penso che sicuramente, ecco, eh, sto bene anche per quello e soprattutto anche su, se, se poi sei un cantante che hai una voce particolare, eh, ne risentiresti. Ecco. Allora Nick, tu hai fatto parte per tanti anni, questo ormai è storia risaputa, di un gruppo dei Cugini di Campagna. Io sì, voglio chiederti sì, sì. qual è la differenza tra uh, essere parte di una band e la carriera solista? Ma certamente la solista è una cosa più, ecco, c'è cioè, cioè più responsabilità, prima magari avevamo, ognuno di noi aveva un compito, eravamo in quattro, ci spalleggiavamo, chi pensava una cosa eva all'altra, ecco, e poi la responsabilità di un solista è completa perché devo pensare a tutto io, ecco, come a comporre e anche a organizzare le cose, o la mia band che mi segue, grandi ragazzi, bravi preparati, però certamente poi tutte le cose, anche dei contatti, le, le vedo io direttamente, cosa che prima magari ognuno aveva la, la sua, il suo incarico, ecco. Nico, tu come hai com vissuto questo lockdown? Ma devo dire abbastanza bene, anche perché stando con la famiglia, soprattutto ecco. Eh, è passata molto bene la cosa. Eh, la famiglia eh, è importante, soprattutto in, questi, in questo tipo di, di situazioni di sta vicino. È, e ti sa, diciamo, rafforzare ecco, rispetto a molte persone che si sono trovate da sole e, ecco, sono, sono stato bene diciamo l'ho visto molto tranquillamente io in varie occasioni in cui ci siamo visti ho sempre notato un grande affetto da parte del, del pubblico nei tuoi confronti e anche sì. dei rimpianti eh, per questa divisione ma noi non entriamo eh. nel merito perché se ne è parlato già tantissimo di questa storia che emozione, eh. che emozione si prova nonostante eh, tu hai iniziato una carriera da giovanissimo quindi non, è, <ride> eh. non è che io sia un artista da... emergente Iniziai da, da quando avevo sei anni, vabbè, a canticchiare un po' di, di canzonette così, però eh, stavo nel mio paese, ai Castelli Romani, dove lì, ecco, magari quel periodo, nel 1976, si cioè ascoltavano molto questi, questi, can, questi cantanti come Claudio Villa, era completamente un altro genere. Eh. I miei ascoltavano molto questo, io, le, le, la vera mia canzone è stata Romagna mia, pensa, <ride> partecipai a uno Zecchino dono lì locale. E arrivando primo, poi da lì è partita questa, questa avventura Poi nel, no, nel 93 ecco entrai con questa band importante Stavano cercando un cantante per combinazione tramite un mio amico e eh, Conobbi con, con ecco, questo, questo gruppo E da lì è ripartito tutto Poi c'è il no, 97 spose con, con Fazio e Baglione, la grande anima mia Che riportato sì. tutto quello che era l'anima degli anni 70 Io avevo i 27 anni lì l'esperienza è stata bellissima, certamente poi ecco, io entravo a far parte di questo gruppo ho già affermato. ripeto ero il, quattro, il quarto cantante, perché il primo era Flavio Paolin che poi eh, uscì nel, nel, nel, quando si formò il gruppo, nel 70, nel 77 poi uscì la prima voce, eh, la seconda era Paul Manners, la terza Kim, eh, 93 fine 92 lasciò Kim e poi entrai io per per 21 anni è sì, una bella esperienza certamente era una responsabilità perché far parte di un gruppo e prendere il posto di un altro cantante magari non sapeva neanche l'impatto del pubblico come si apprezzasse il mio rientro diciamo, diciamo da questo, a questo gruppo però devo dire che la gente ha apprezzato molto si è affezionata anche a me ecco, allora oggi eh, mi gratifica è molto bella questa cosa cioè, sì, si è, è entrato in tutti i nostri cuori. Io ne parlavo anche prima: Anima mia ha fatto sognare una generazione. E continua, continua ad emozionarci e continua ad emozionare anche le tue canzoni. Perché, oltre mentre aspetto che torni, tu c'è stata anche un'altra canzone che ha avuto molto successo. Sempre sì, da solista. Diciamo da solista sì, è il primo album 2015 è stato proprio un album, 12 inediti, che da me come titolo dell'album e anche e contiene uno di questi 12 inediti e porta lo stesso titolo dell'album. Poi abbiamo messo una chicca, a tre brani storici, rincitati, suonati dalla da, da mia nuova band, Anima mia, un'altra donna, il primo giorno di novembre. Però sì, è andato molto bene anche, anche il, primo, il primo... Vogliamo no. citare anche gli altri membri della tua band? Certo, Daniele Marcante ha la chitarra, e poi c'è Daniele Natrella alla, alla batteria e Marco Sanguini al basso. Bene, Benemic, sì, io li saluto. Sì, eh, li saluto anche io perché molte volte è vero che il cantante è, è la voce, è la persona comunque più visibile, ma senza comunque... Certo, no, è, senza senza la, la band, è il mantello, no? ci vuole come roba. No? io colgo anche l'occasione per salutare la nostra amica Patrizia Fa Faiello che comunque certo, certo, ti che accompagna stato stato che stanno, hanno preso è, questo team che ha preso a cuore questo progetto e sta andando molto bene anche perché ringrazio molto anche loro che stanno gestire bene la cosa, poi c'è Terry De Volle che è la Certo, la grande la, Terry De blonde, blonde Management e poi gli autori come ho detto prima ecco L'unione, come dire, fa la forza, no? Sempre. E noi di Rido 96.8 e Vox Populi eh, è casa vostra. Quindi per qualsiasi autoiniziativa, iniziativa, sì, Nick, siamo... conta certo. su di noi. Stiamo lavorando anche sul video adesso ultimamente i primi di, di, di, di agosto. Faremo anche il video per, per il brano. E poi anche per l'inverno un nuovo singolo, dai, ci sta. Quindi sta. tante novità. Seguite Nick Luciani. Invito, invito tutti voi a seguirmi sulla mia nuova fanpage. Mi raccomando, Nick Luciani, Facebook Instagram. e Instagram. Lo faremo. Di sarà tutto quello per quanto riguarda le prossime eh, situazioni i nostri ascoltatori lo faranno sicuramente grazie Nick e ti auguro una grandissima estate grazie a voi anche a voi grazie a presto e voi rimanete sintonizzati con noi ancora tantissimi ospiti sempre qui su RIDO 96.8